Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema di nocciole bianca o Nutella bianca. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono nocciole pelate e tostate, cioccolato bianco, zucchero, olio di semi da rachidi, latte e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Finiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le nocciole e le facciamo tritare per 50 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola e azioniamo nuovamente il bimbi per un minuto a velocità 6 Riuniamo nuovamente sul fondo e azioniamo nuovamente il bimbi per un minuto a velocità 6. Riuniamo nuovamente sul fondo del boccale. Il composto dovrà avere questa consistenza. Aggiungiamo il cioccolato bianco. E lo facciamo tritare per 50 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale, aggiungiamo il burro, l'olio e il latte. E facciamo cuocere per 7 minuti, 50 gradi. Velocità 5. Giuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Omogenizziamo per un minuto a velocità 10. La nostra crema è pronta trasferiamo in un borattolo di vetro. Crema di nocciole bianca. Si conserva in frigo per un mese. Grazie e alla prossima ricetta!